Se perdo una parte del corpo su Happy Wheels il video finisce Ok quindi ragazzi oggi stiamo giocando ad Happy Wheels per tentare la sfida Se perdo una parte del corpo il video finisce <coughs> Vediamo un po' tra i bros level vorrei cercare qualcuno tra questi Tra l'altro devo impostare il volume qui Vediamo allora come sapete, ragazzi, io non gioco mai da PC su Happy Wheels, quindi io non so come finirà questa cosa. Vabbè, io vorrei prendere qualche livello con tante stelline. Avevo visto questo che è WWE 8 Remake. Quindi immagino che sia un livello già fatto varie volte. Però io non ho idea di come funzionino. Quindi proviamo, play now. E quindi cosa dovrei fare qui? Mm. Ok, sono troppo forte, ragazzi. Lo so, calmi, ragazzi. So. Di essere troppo forte Non so solamente cosa è successo Comunque andiamo avanti Cerchiamo un altro livello Con tante stelle Ah c'è cioè, questo qui Proprio raga Una bomba Very hard obs Ok Play now Vediamo ragazzi uh, Non sta iniziando bene Non sta iniziando bene Calmi Allora uh. Ok Io fino a prova contraria Ho tutte le parti del corpo con me quindi posso tranquillamente restartare la sfida come se nulla fosse successo. Ok, riproviamo. Allora, io non devo fare questo. Ok, no. Ah, ah, ah. Tranquilli, ragazzi. C'ho tutto, c'ho tutto. Bella così. Cosa sono? Non riesco a capire. Uh, uh, forse, forse questa sfida non è andata proprio bene.